Ogni giorno oramai guardiamo video su YouTube, ma vi siete mai chiesti quali sono gli attori che compongono questo ecosistema chiamato YouTube? Oggi vi voglio parlare degli attori che compongono questo ecosistema chiamato YouTube, perché credo che sia davvero molto importante saperlo per poter sviluppare al meglio la nostra strategia di marketing e per poter ottimizzare il nostro canale YouTube. Gli attori di YouTube sono tre, gli spettatori, i brand o i creators e gli inserzionisti. Come succede un po' nella vita reale, il successo di ogni singolo componente di questo ecosistema si riflette sugli altri. Gli spettatori sono coloro che visitano YouTube per intrattenimento, per imparare qualcosa, per entrare a far parte di una community interattiva. Infatti la forza di YouTube sta anche nel fatto che si possono commentare video mettere like o anche dislike e interagire, partecipare a quella che è la creazione di un determinato contenuto. Sono proprio gli spettatori coloro a cui puntano i brand e i creators e che cercano di conquistare. I secondi attori di questo ecosistema di cui vogliamo parlare sono proprio i brand e i creators. Questi utilizzano le piattaforme YouTube per potersi esprimere, per condividere qualcosa che loro sanno, la propria creatività, la propria professionalità. Coloro che riescono a creare contenuti di qualità, e riescono a coinvolgere il pubblico possono addirittura creare un'attività incentrata proprio sul proprio canale YouTube oppure possono far conoscere la propria attività economica e le proprie competenze lavorative ricordiamoci che YouTube è un canale potentissimo per farsi conoscere per far conoscere la propria professionalità e quindi se riusciamo a coinvolgere il pubblico con un like, con un commento ma anche con un dislike, perché anche quella è interazione, allora molto probabilmente riusciremo a trovare il nostro spazio all'interno di questo ecosistema. Un nostro spazio per poterci far conoscere e magari riuscire anche a convertire. Terzo, e non per ultimo, parliamo degli inserzionisti gli inserzionisti sono coloro che considerano youtube uno strumento per raggiungere il proprio pubblico di destinazione. Gli inserzionisti sono coloro che acquistano spazi pubblicitari all'interno della piattaforma. Tutte quelle pubblicità che vedete ad esempio all'inizio del video o dopo qualche secondo o dopo qualche minuto all'interno del video che state guardando. Ecco, quelli sono spazi pubblicitari acquistati dagli inserzionisti. Gli inserzionisti ovviamente prediligono quelli che sono i video più visti, più commentati all'interno della piattaforma. Se riusciamo a conquistare gli inserzionisti vuol dire che siamo arrivati a un livello davvero alto nella gestione del nostro canale YouTube. Quindi potete ben capire come questi tre attori sono connessi tra di loro. Se agli spettatori piace il video di un determinato brand o creators, gli inserzionisti vorranno pubblicizzare il loro prodotto, la loro azienda, proprio su quel video. Vi ripeto, YouTube è un potentissimo strumento per riuscire a farsi conoscere, a far conoscere la propria professionalità, e la propria azienda e i propri prodotti. Quindi se anche tu sei un'azienda che vuole utilizzare YouTube nella propria strategia di marketing e vuole far crescere il proprio canale, nei commenti troverai il modo di contattarci. Inoltre abbiamo messo a disposizione delle sessioni di consulenza gratuita per i nostri iscritti al canale. Se vuoi anche tu quindi una consulenza gratuita, trovi il link nei nostri commenti. Alla prossima!